le rampe alle mie spalle ragazzi sono ormai giù al Monza Pizza Bike Park da 5 anni e non hanno praticamente più vita quasi completamente marce non sono messe malissimo voi immaginatevi la base della rampa che in realtà è dentro nella terra ed è di legno di sicuro appena questa qui la muoviamo non si può più usare perché è tra tutta marcia sotto quindi cosa abbiamo fatto ragazzi? l'avrete di sicuro già visto nelle mie storie tra l'altro ragazzi seguitemi su Instagram non lo dico mai nei miei video ma siamo tantissimi ormai su YouTube eh, stiamo raggiungendo piano piano i 200.000 iscritti invece su Instagram non siamo neanche a 100.000 Quindi ragazzi seguitemi anche su Instagram Perché di lì ci sono un sacco di spoiler Alle mie spalle rampe nuovissime ragazzi Ne abbiamo già montata una eh ragazzi di rampa Quella del bag Ed è già anche rotta Qualcuno ha lasciato la bici E ha distrutto già un pannello Oh questo pannellino multistrato Costa la bellezza di 110 euro a pannello Quindi sapete uno monta la rampa Dove perfetto il primo giorno che mette giù, pam! Spaccata subito in cima lì Ma porca di quella puttana. Là, ragazzi su una scala. Pazzo pompiere nei commenti. Il pompiere paura non ha! Il pompiere paura non ha! Adesso le abbiamo fatte in ferro, ragazzi. L'unica cosa è che appunto adesso dobbiamo pannellarle, pannellare eh, le rampe in legno era un gioco da ragazzi. Questo è uno smadonnamento unico. Noi per queste due rampe stiamo prefurando Tenga Ciruzzo eh, Grazie Sono sei mesi che facciamo queste rampe no, okay. <ride> Sono montate, sono pronte per essere posate Ok ragazzi abbiamo cambiato rampe, abbiamo messo giù queste qua nuove Feedback, allora è rigida mi piace, però spinge, spinge un sacco in aria No in teoria ragazzi rispetto a quella vecchia che è questa, era più bassa, era alta 1,90 Invece questa adesso è alta 2,10, mi spinge un po' di più e dovrebbe essere meglio perché quella lì infatti per fare i trick a me non piaceva tanto Dai no, provi anche te Neb Dai facci vedere lo stisness E eh, vedi, si fa così, si viene qua, si prova le rampe, una cartellina e si va a casa. Ragazzo, sì. mi puoi spiegare una cosa? Perché tutte le rampe del park, tutte, appena le metti giù, inequivocabilmente hanno una cagata di pizza. Sì, però sulla parte sinistra della rampa. Sì, eh. svolazzano. Ok. No! Bravo, è andato gigante. Secondo me è un po' alta. Un po' alta. No. Per no. la prima volta. Beh, però hai fatto bene, no? Sì, sì. Eh, ma guarda che è identica a quella là. Sono finalmente posizionate. Finalmente abbiamo protezioni e finalmente possiamo girare in bici. Buongiorno. Beh, raga, comunque oggi abbiamo il buon fracolombo. Occhi puntatissimi. Se vuoi fare una cosa sbatti il panettone qua, appena esci dalla curva normale, quello dopo lo salti tutto, okay. al contrario. Eccolo lì! Arriva! Eccolo! Ritorno, fai gobba, doppio, doppio. Sì, Osti, tre doppi sì. è dura, dura, eh. Dura, dura. Vediamo cosa fa, Ah, oh, la Madonna, è giocato bene, è eh? Notti. è dura. Oh. Comunque è bastarda proprio la curva da prendere no. così forte, eh. senti sì, sì. proprio che sì, sì. ti schiacci Quarto quasi. Bello, bello, mi è piaciuto. Grande, dove cazzo andiamo? No, è spenta. Ancora con quell'obiettivo, Toto. Ti ho detto certo che è spenta. Io sto parlando a te, infatti. Con gli ah, gli ok. <ride> dimmi, mi dichi, mi dimmi. Le vedi quelle? Sì. Bellissime Quanto wow. spingono in aria? Boh, lì tipo. Dove? Lì. Ah, oh, guardalo là. Eccolo lì. Eh, è vale. dritto, io voglio un drittone No, voglio un dritto sul mulch grosso, vedere quanto va in alto. vedere quanto vedere. mi storto in aria. perché. Esatto. ho paura. No, ma non è vero! Ma non è vero! Non me l'aspettavo dai, dai pazzo, vai parte. te Io non l'ho ancora provata Anche tu uguale a lui adesso Ah no dai T'ha battuto Ivo Fatemi provare la mia rampa nuova Oh eh, la madonna Cos'è dura? Cioè tu quando spingi non ti aspetti che lei risponda Esatto, eravamo abituati alle nostre mollaccione rampe di legno cioè, Va inaugurata con, con tre triplo track Classic, esatto 2, 3 3, Ciao che ghe 1, 2 No, siccome è il momento un po' Infamous. di infamata Ti dico io un trick che tu devi fare E tu mi dici un trick che devo fare E già andato sul piccolo? No Però hai usato tanto la rampa sul bag te Siccome è la stessa rampa Perché non un bel 7 Ma che cazzo dici? Ma me lo fai provare sul bag almeno Va bene, va bene, sul bag E poi lo provi E tocca a te un trick infame Ma ti dici 67 però sul piccolo? Porca tro... <ride> No, non ci so facciamo così, faccio un sette core con uno po' 7 core sul grosso per riprendere il feeling uh -huh. Che almeno io sono più, io sono più tranquillo Poi io ci penso cosa fare sul piccolo Facile così, eh, <ride> facile, si tira indietro Ma che faccio un flip dritto che non ho ancora flippata dritta sta rampa! Allora, perché eh, con questa rampa si potrebbe provare a azzardare veramente un Oppo 7 Cork? Porco zio! Ma no, Vi spiego il paradosso della fisica quantistica. Ho più safe il mio regular 7 Cork, che è il primo che avete visto, che è quello a destra, sì. che è quella, la mia rotazione dalla parte che per me è favorita. L'unica cosa è che li ho imparati in due modi diversi. E in Oppo 7 Cork riesco a dare molta più rotazione, nel senso che senza tanto sforzo giro molto meglio. Invece in 7 Cork sono sempre lì che è tirato e terzo. sui salti piccoli preferisco fare oppo 7 cork perché mi gira molto più veloce quindi fai oppo 7 cork eh lo provo? o no? eh beh certo scusa che cosa fai? per questa cosa io voglio vedere almeno una tonnellata di like anche l'iscrizione, la campanellina quanto è tutto gratis? Ah devo, devo spingere bene il flip boom, forte, appena parte girare dai eh yeah. Feedback a caldo, a caldo Sapevo di poterlo fare perché in realtà Nella mia carriera di gare piccolo come ho fatto di Oppo 7 corche Era Rocket Rocketer Che c'era un salto veramente piccolissimo Cioè che aveva la rampa che spingeva pochissimo E mi ricordo che ho detto Qua mando tutto Sono andato sull'ultimo salto Che mancava solo quello Ho detto lo mando E l'ho chiuso e sono arrivato secondo Già che c'hai i guantini giusti Chiccolo Chiccolo Io però ho mantenuto la mia parola Mi chiedi scusa? A Ivo? Praticamente Arrivo. Da un mese che lo fa sul bag ha fatto 7 bar ha messo le sì, clip sul... Però adesso che c'è la tensioncina del mulch Qui la mente gioca i brutti scherzi Fatti la cacca addosso. No eh devi farci qualcos'altro Vabbè Se non vuoi far 7 flip perché bar. non ti viene No, flip bar troppo easy, una cazzata Ivo Decidi Que bar sul turno non è mai chiuso Dai secondo me con questa rampa qui ce la puoi fare Ivo C'è solo fare qualche volta tele C'è solo fare qualche volta tele 200. Ah è vero, è perché non c'è la luna piena ragazzi sì, no! no! no! no! Abbiamo rivisto quest'ultimo, era praticamente chiuso perfetto e gli ho via una mano Madonna Ivo, se adesso non lo fa subito Adesso andiamo, lo chiudiamo sì, no! mi piacchia, che buona! Cazzolini! Dov Dov Dovete sapere che quando Ivo non gli viene una cosa, si incazza talmente tanto che diventa violentivo Diventa come l'alboreto ma in versione Ivo Oh uh, Due Dai. Ma dove no. è? Ragazzi, siccome questo video sarà solo di te to bar spin oh, <ride> Sbagliati hai hai. Tre tentativi Ma non peraltro eh, perché posso stare qua ancora un attimo Il problema è, no. leggi, leggi È ora di andare a casa ah, Guarda il Toto si è rotto il cazzo No e se giri bene bene bene bene bene c'è scritto coprifuoco alle 23 1, <ride> 2 e 3 Fine, sì. non smettete mai di provare madonna non l'avrete di sicuro vissuta come l'abbiamo vissuta noi da quante ore siamo qua alle 8 fede ha ordinato la pizza e io avevo già fatto una decina di tail whip adesso sono le 10 ragazzi per un solo trick hai detto che non, non ho mangiato perché io sapevo di avere in tasca questo descrizione codice sconto faraone il brownie ragazzi burro di arachnidi ragazzi basta chiudiamo questo video perché non ce la faccia più